Sonic.exe è stato avvistato in una scuola Era una normale giornata nella scuola di Green Hills Una scuola in America Ma i ragazzi non sapevano che qualcosa di sinistro Era sull'orlo di accadere Mentre erano seduti nelle loro classi Sentirono un rumore strano provenire dai corridoi Sembrava una risata spaventosa e sinistra Che si avvicinava sempre di più All'improvviso la porta della loro aula Si aprì di colpo E apparve Sonic.exe Con il suo aspetto distorto e malvagio I ragazzi erano ovviamente paralizzati Spaventati per la paura E non sapevano cosa fare Sonic.exe iniziò a viaggiare di scuola in scuola Portando con sé il terrore e il caos I corridoi erano deserti Non c'era più nessuno Tranne per lui che si aggirava senza sosta Cercando la sua prossima vittima Gli insegnanti cercavano di mantenere la calma Ma i loro sforzi Furono vani, non servirono assolutamente a nulla Perché Sonic.exe sembrava invincibile Sapete, fra la super velocità di Sonic e il suo morso malvagio La sua risata sinistra riecheggiava attraverso le aule vuote Che vuol dire che c'era eco della sua risata tipo ah ah ah, E il suono dei suoi passi pesanti risuonava nelle orecchie dei ragazzi Che cercavano di nascondersi Ma Sonic.exe sembrava saperne di più Riusciva sempre a trovarli e ad avvicinarsi sempre più Fu allora che uno studente, di nome Tim, decise di affrontare Sonic.exe Con ovviamente un coraggio impensabile Tim si avvicinò al mostro e gli chiese che cosa volesse Ma Sonic.exe non rispose E invece lo attaccò Fortunatamente Tim riuscì a sfuggire all'attacco ma capì che dovevano fare qualcosa per fermare Sonic.exe. Raccolse un gruppo di studenti e insieme diarono un piano per sconfiggere Sonic. Decisero di attirare Sonic nella palestra della scuola, dove avevano preparato una trappola. Quando Sonic.exe entrò nella palestra, i ragazzi lo attaccarono con tutte le loro forze e alla fine riuscirono a sconfiggerlo. Pensarono loro Ovviamente non fu così Perché Sonic era riuscito a creare più copie di sé Siccome si riusciva a muoversi super velocemente E quello che avevano ucciso era una copia di sé E quindi si pensa che ancora oggi Sonic.exe viaggi di scuola in scuola E sta aspettando di trovare la sua prossima vittima dal telegiornale di Dunis è tutto per essere protetti da questi mostri che viaggiano dappertutto, mi raccomando iscrivetevi a questo canale e lasciate like perché così avete la protezione assoluta e non posso non farvi più niente. Appena succederà altro vi darò altre notizie.